Uomini e donne, Claudio Sona e Juan Sierra insieme? L'avvistamento. Claudio Sona di Uomini e Donne e Juan Fran Sierra in vacanza insieme? Non c'è niente da fare. Difatti, dal momento in cui Juan Fran Sierra ha rivelato di aver avuto una relazione con Claudio Sona durante e dopo il trono gay di Uomini e Donne è successo il finimondo. Il motivo? In pratica molti telespettatori si sono sentiti presi in giro e si sono riversati sui social per esprimere tutto il proprio malcontento. E a quel punto è intervenuta anche la redazione del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, diramando un comunicato stampa, con l'obiettivo di buttare acqua sul fuoco. Ma nemmeno il loro intervento è servito a nulla. E da quel momento il noto tronista ha preferito trincerarsi dietro a un fragoroso silenzio. Motivo per cui il giornalista Alberto Dandolo ha intrapreso una vera e propria battaglia sul web per chiedergli la cortesia di dire finalmente tutta la verità. Ma non è finita qua. Uomini e donne, Claudio Sona e Juan Francierra sono tornati insieme?. Difatti, un'indiscrezione circolata nelle ultime ore sui social ha infiammato nuovamente gli anni. Andando nel particolare, come riportato dal blog Il vicolo dell'Nefs.it, a quanto pare Claudio Sona e Juan Fran Sierra starebbero passando le vacanze nello stesso momento a Mykonos. Finita qua? Nemmeno per idea perché sempre l'attento blog ha anche notato che il modello di Dolce Gabbana, proprio in queste ultime ore, ha iniziato a seguire su Instagram Mario Serpa. In pratica pare davvero che questa faccenda stia prendendo una piega del tutto inaspettata. Cosa sta succedendo? L'ex tronista di Uomini e Donne e Juan sono tornati insieme?. Com'è possibile che i due stiano passando le vacanze negli stessi giorni a Mykonos? E perché Juan ha iniziato a seguire Serpa? Queste e tante altre le domande che molti fan si stanno ponendo in queste ore su social. Verrà fatta presto chiarezza? Insomma, dopo la rivelazione shock di ieri, ecco arrivare questo ennesimo colpo di scena.